Uomini e donne Gossip, Soleil, dedica d'amore per Marco. Soleil Sorghe e Marco Cartasegna di Uomini e Donne, la dedica dell'ex corteggiatrice. Soleil Sorghe e Marco Cartasegna, rispettivamente ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne, stanno insieme da un po' di tempo. Dopo aver lasciato Luca Onestini, con il quale era uscita dal programma di Maria De Filippi, la sorghe ha ripreso la conoscenza con carta segna. La loro conoscenza, infatti, è iniziata nello studio televisivo ma, alla fine, Soleil ha deciso di corteggiare Luca e, da parte sua, Marco ha conosciuto altre ragazze per poi scegliere Federica Beninca. Dalle varie foto e storie pubblicate su Instagram emerge che la coppia Carta Segna sia molto affiatata e l'ex corteggiatrice sembra aver voltato pagina immediatamente. Non sappiamo con certezza se i due convivono o meno, certo è che che sono quasi sempre insieme. Ogni loro momento insieme, dalle colazioni alle cene, è pubblicato sul social. Anche oggi la stessa Soleil ha creato una Instagram Story con una foto di lei e Marco insieme, alla quale ha aggiunto un dedica particolare. La ragazza ha scritto, Devi fare ciò che ti fa stare bene, con un collegamento alla canzone di Caparezza dal titolo Ti fa stare bene. La bella bionda avrà trovato la felicità? Luca Onestini non la faceva stare bene?. Questa è la domanda più importante la quale, già in altre occasioni, Soleil aveva dichiarato che tra lei e Luca non era tutto rose e fiori. La relazione, stando alle parole della ragazza, era abbastanza complicata. Quando Onestini è entrato nella casa del grande fratello V, probabilmente Soleil non ha sentito la sua mancanza e, anzi… Ha potuto riflettere sulla loro relazione. La storia d'amore tra Soleil e Marco di Uomini e Donne. Soleil Sorghe e Marco Cartassegna si sono conosciuti a uomini e donne, ma la loro relazione è iniziata fuori dal programma. Tutto è partito da un semplice passaggio in macchina offerto da carta segna all'ex corteggiatrice in occasione della Milano Fashion Week. Quel momento è stato accompagnato da alcune foto e così che è stato un incontro tra i fratelli Onestine durante il quale Gianmarco ha raccontato a Luca quanto accaduto fuori dalla casa del grande fratello. Subito dopo Soleil fa capitare una lettera di addio a Luca e mette fine alla loro storia. È solo dopo quel momento che inizia la storia tra Marco e Soleil, stando alle dichiarazioni dell'ex fidanzata di Luca.